Buongiorno! Ciao! È da un po' che non prendo la fotocamera e filmo. E nulla, siamo ad Onoratico, siamo a Marina di Castellino di Carducci in Villeggiatura. Siamo qui circa tre settimane con tutta la famiglia di Jimmy e eh, nulla, oggi ho pensato di prendere in mano la fotocamera e chiacchierare un pochino eh, oggi è una giornata un po' bigia, più vigina, eccetera due giorni eh, di brutto tempo si beccano sempre e quindi nulla, ho voglia di, di, di fare qualche video così ad esempio aggiornarvi su alcune cose tra cui il, il mia, la mia passione dell'uncinetto che tra parentesi continua non so se vi avevo aggiornato su quando questo in quest inverno, sì, avevo fatto una fascia in ciniglia, l'ho fatta a me marrone mentre mia mamma sul verde. E sono venute perfette. E adesso ho proprio voglia di farmi un costume. Ci piegherò un mese a fare il costume pronta per la fine dell'estate, ma dettagli. E.. Basta, vi porto con me in questi giorni è ehm, un vlog normale, anche un po' per eh, faccio questi video anche un po' per eh, poi riguardarmi in futuro e ricordarmi come sono stati quei giorni, cosa abbiamo fatto, siamo qui da 4-5 giorni, abbiamo fatto tantissime cose e un po' mi dispiace non averle filmate, quindi vi porto con me, vi farò vedere, per il momento questa mattina non faccio niente, siamo in casa, eh, finiamo un po' di lavorare, abbiamo dei, dei lavori da finire, da portare avanti e basta, ci godiamo, ci godiamo la giornata. con queste clip che ci riportano a il cappellaccio questa è una pizzeria che si trova a Castagneto Carducci che per me Jimmy è storica qui io e Jimmy abbiamo una foto risalente a ben otto anni fa ed è ormai tradizione ritornare ogni anno prendere esattamente le stesse cose La, il gusto della pizza si può variare e fare esattamente le stesse foto che abbiamo fatto otto anni fa e paragonarle e a, ah, a proposito ci mettiamo anche gli stessi vestiti Io il vestito lungo lui la stessa polo lui cambia i pantaloni in questo non mi va però sì abbiamo questa tradizione per noi è forse la cosa più romantica che facciamo e la adoriamo allora, Jimmy docet ah, sabri Poi sempre E via. Dopo la bruschetta abbiamo il pane, no il crostone. Il crostone diciamo. in zuppa. Una fetta. Dici è grande? Non eh? la faccia. Oh. È sufficientemente grande? Buongiorno, buongiorno, sono qui pronta a fare colazione e vi volevo far vedere, aspetta, come preparo questa grandissima, fantasmagorica, difficilissima colazione. Chi mi segue da tanto tempo se le ricorderà perché questa è praticamente um, la colazione più facile <ride> e veloce e pratica che esista. Infatti è yogurt. Allora, io utilizzo yogurt greco o skir dipende da ciò che c'è a disposizione però lo allungo con un po' di latte di soia aggiungendo dei semi di chia Questa è la base su cui adesso aggiungo i toppings Mi sono portato una sacchettata di dispensa da casa così che ho anche un pochino svuotato e qui ho di tutto. Inizio mettendo dei cereali, quindi ad esempio farro soffiato oppure fiocchi d'avena. Ce l'hai per tutti i gusti. Io oggi vado di soia crispies e ehm, farro. Aggiungo una pesca questa stagione di pesche l'estate ma soprattutto queste che sono proprio di qui Ah, se sono buonissime le pesche mi raccomando mangiatele solo se sono morbidine al tatto cioè non mangiatele se sono dure perché le pesche dure non sanno veramente di nulla ve lo dico col cuore in mano una pesca dura E adesso finisco con altri topping scaglie di cocco, sempre di coro, cocco rapè cocco già tostato Ebbene sì, scioccante la mia colazione è terminata, è pronta la mia colazione, il mio tè, io adoro quello ai frutti rossi e il silenzio, gli uccellini che cantano, gli alberi, oh, mi, mi dà un sacco di um, pensieri o comunque mi ispira un sacco che vecchia, cioè mi immagino io nella mia casa in campagna, quella che sarà a fare colazione fuori all'aperto con i miei uccellini, le cinguette mi dà un mi sento molto chiara quella personaggio che parlava con gli uccellini. Mi sa la bella bestia. No. Vabbè, c'è l'erentola forse, probabilmente. Però, insomma, sono... vabbè. Andiamo avanti. Il nostro eroe con la ciambella. c'entro eh, mi raccomando! Oggi che il vento si è un po' placato e anche il mare invece abbiamo provato surf con scarsi risultati. Facciamo schifo Ah ok scusate momento Baywatch Jimmy Vai eh va. Oh, vai. Dammi di più Che surfista è l'unica cosa che sai fare Uscire dal mare Oh vai wow Wow wow Che Già io sono una pippa, non c'è pure le onde. Ad ah pippa. sì, il problema sono le onde, effettivamente pippa, sono pippa, poche. Pippa, zero onde. Eh sì. <ride> che fai? Ammazzo il tempo. No. Finalmente siamo in fase progettuale della casa. In teoria oggi dovremo definire, se non quasi praticamente, tutto il progetto... Um, progetto? Architettonico. Ecco. Ma mi sa che sono sparaflesciato. Ah allora, eh, tanto intanto sempre tu, cimico, che sia. <ride> <Wow>. <ride> sempre tu, sempre io te. po' di divinità. Sempre io sì. Se. Ok. Questo è stato il nostro letto per l'ultima due settimane. In mezzo a tutto. <ride> Ciao Lettino! Ciao Lettino! Ci dovete sapere che sono riuscito a fare la spaccata. se lo fate raga, non so come, ma uso la spaccata da questa parte. That's yeah. A volte mi sono allenata da sola, a volte, molto spesso devo dire, mi sono allenata con la sorella di Jimmy, è fatto un po' da coach, ci siamo liberi di allenarci insieme, e ben una volta siamo riusciti a fare cardio e coinvolgere anche Jimmy. È stato bellissimo, io amo sudare sotto il sole, sotto il caldo, e lo so sono strana, ma è una cosa che mi fa sentire veramente, veramente viva faccio vedere un highlight di questa settimana che sono le unghie <ride> ho conosciuto questa ragazza a venturina terme che è bravissima e soprattutto ha una mano pazzesca ha fatto a me prima le unghie mi ha fatto le palme e fenni e ragazze quando sono tornata a casa jimmy se n'è innamorato tanto che eh, l'ho portato e anche lui si ha fatto le unghie con dei motivi geometrici d'architetto da super minimal in questa direzione sì. l'altra vicino quindi anche quella decentrata che parta da una parte non tocca l'altra si sì. stessa cosa parte da sopra e non tocca il fondo oh, però io in cara ho <ride> <in crociano, ride> un compito sì, a casa in un una specie... tanto che penso che me le farò anch'io uguali perché sono bellissime cioè Jimmy era nel suo paradiso in quanto a un chiacchierone lo sapete e certo cioè, è arrivato lì e mi sa parlare a Raffica un'ora è bellissimo e sono super fiera di lui che non si è lasciato prendere dai luoghi comuni da quello che è normale fra virgolette e eh, si è lasciato andare un po' mi medesimo e un po' capisco le difficoltà che possono avere gli uomini in cose del genere perché magari, si cioè, magari dentro di loro pensano vorrei provare a farlo però poi magari si sentono a disagio eh, nel andare a farlo veramente e quindi eh, magari cercano un po' qualcuno che li sproni, che li aiuti, che li mm, sostenga nelle loro scelte magari anche contro chi poi eh, li, li giudica male o gli dice qualcosa cioè che sia dalla sua, loro parte, dalla sua parte, in questo caso di Jimmy e che risponda anche a tono a queste persone cercando di non condizionarlo, o cercando di proteggerlo, insomma, di, di supportarlo. E sono stracontenta di essere stata per lui questa persona. A lezione di stile da Jimmy. Yeah. Te la invidio tantissimo. Spettacolo! Questo mi facciamo il questo. Wow! Mm. <ride> Bravo! Mm. <ride> Sei felice? Sì! lezione <ride> di stile... Allora, tienimi pronta anche la mano. E poi a fine giornata non sono assolutamente mancati aperitivi, apericene, vino, pinelli di sfrutto, al tramonto, al calore del sole, in spiaggia. Per terminare queste giornate stupende, siamo stati un bel po' di volte a cena fuori, abbiamo provato diversi ristoranti della zona di Donoratico e San Vincenzo e eh, ci siamo veramente divertiti abbiamo mangiato anche a casa ovviamente eh, a volte delle cose più basic a volte delle cose più lavorate per non parlare di una delle mie cose preferite in assoluto la pizza in spiaggia wow guarda che location si va a cena il nostro sport preferito grazie prego. Un po' di pianina. Sì, la di... maionese che esatto. si fatto da è certo. Si dovesse freddare, non va bene la cottura. La mettete nel piatto pezzi, e si pezzi per farlo di farlo di cultura. Cultura, eh? certo, si può di cottura. è Poi, tra prima è stato fatto tutto un. Ma è mio! Cosa vuoi? È mio! Vuoi un pochino, eh! Mi vuoi un pochino, eh! Pistacchino! Stasera! Pizze! Altramonto! Due vegetariane, quindi tutti la vegetariane! Sì. La Medici la vegetariana! Siamo sei? Ma sono due secchi? Qui, quelle... ah, non so se siamo di più, più te la pizza. Ce n'è una per coppia. Anche tu la pizza, giusto? Eh, ovvio. <ride> siamo belli stasera che eh, cosa si prova a essere bella ti piace grazie cosa si prova a essere così bella eh, lei è sempre le bellissima è sempre... No, ho fatto la gaffa lei è sempre bellissima mi scusi ma cosa si prova a essere sempre bellissima allora <ride> Questo che allora, sopra il ma il, il polfo è difficile. difficile. Cioè, si, se, il... se non lo più fai più. bene, adesso no, cioè, ci vuole il sangue. Insomma, ammattino, te... ti aveva detto il babbo. Si, sì, ci vuole adesso, scondi. Il babbo mi ha detto tutto a posto. Mmm, mm, brava. Mmm, brava. adesso non so sentire, a me fa un <ride> non mi piace la granita è proprio discongelata spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un commento facendomi sapere qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più di questo video e noi ci vediamo nel prossimo video in un prossimo vlog tante cose da raccontarvi anzi so già quale sarà il prossimo video ma non, non posso dire niente ma dico che sarà della giornata di ferragosto la nostra giornata di ferragosto un po' alternativa Ciao ragazzi, un grande bacio Buone vacanze!